Cari fratelli e sorelle, eh, questo domenica scusate Ciao ragazzi, ho aspettato prima di girare questo video per potervi dare un giudizio più concreto e oggettivo possibile dall'ultima modifica, quella più importante, dove sono andato ad inserire la seconda resistenza a cielo sono passati circa 10 giorni, ma soprattutto una quarantina di infornate. L'installazione ha funzionato, ha migliorato di gran lunga le prestazioni, anche se strada facendo l'approccio più... di utilizzo che pensavo avrei avuto è variato sensibilmente. 2100 watt a cielo, anche se nominali, con una camera di cottura così contenuta, sono troppi. Infornando attorno appunto, ai 500-520 gradi dovete tassativamente sfornare in massimo 50 secondi. Non sbagliare nulla in stesura e eh, presentarsi con un panetto perfetto. Diversamente o non cuocerete correttamente o carbonizzerete il prodotto se prolungherete la cottura. È quindi stato un errore aver installato la seconda resistenza? A mio avviso assolutamente no, soprattutto se come me siete soliti fare parecchie infornate. Vi sarà fondamentale. Piena potenza l'accensione per portare in meno di 15 minuti la camera di cottura a 500 gradi per andare a disattivarla. Così facendo vi creerete una camera di cottura con una tenuta termica incredibile, data dalla seconda resistenza che in maniera lentissima inizierà a raffreddarsi. Il recupero tra un'infornata e l'altra, anche se ravvicinata, sarà velocissimo, permettendovi di cuocere in maniera continuativa tra i 480, 450 e 500 gradi. All'occorrenza, dopo parecchie infornate, io sono arrivato a cuocere 10 panetti senza doverla riattivare vi basterà riaccenderla per qualche minuto per generare un nuovo corposo volano termico per chi seguirà la mia strada consiglio di attendere almeno 5 minuti dallo spegnimento della resistenza aggiuntiva prima di infornare per non rischiare un eccessivo irraggiamento dato dalla stessa sulla pizza in cottura tirando le somme vi consiglio la modifica? assolutamente sì vi permetterà di ottenere sempre e comunque ottime pizze? assolutamente no come mi fece notare qualcuno in risposta ad uno dei miei precedenti video, per fare pizza a regola d'arte serve un bravo pizzaiolo capace di condurre correttamente l'intero processo. Io però aggiungo che servono anche i giusti strumenti e che a crearseli o migliorare quelli esistenti non c'è nulla di male. Con questo vi saluto, sperando presto di potervi organizzare e portarvi in video qualche tutora.